Mi scrive una donna di 21 anni che da 7 mesi ha una relazione con un uomo di 50 e dice che per tutti quei 7 mesi eh, c'è stata occasione di condividere della sessualità, che per lei è stata anche la prima occasione, il primo uomo con cui ho avuto modo di vivere la sessualità, ma da poco, dalle ultime settimane, dall'ultimo mese, eh, lui ha smesso di cercarla. Dice lui non mi cerca più, non vuole più avere rapporti sessuali con me, non mi cerca neanche per baciarmi o per avere del contatto fisico più intimo e dice che questo è generalizzato, è rivolto a tutte. Non è un qualcosa specifico sul non provare più desiderio verso di lei, ma un qualcosa su cui lui non prova più desiderio in generale verso nessuno. E quindi si chiede come posso provare ad affrontare questa situazione, come posso provare ad affrontare un momento in cui lui non mi cerca più nella sessualità? E quindi forse le prime cose da andare a considerare è che quindi ci sono almeno tre aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Uno che quindi ci sono stati sette mesi, sei, sette mesi in cui il sesso ha funzionato. E quindi non è che si parli di un qualcosa che non ha mai funzionato, ma qualcosa che è andato spegnendosi, sembra quasi improvvisamente. Improvvisamente e, due, senza un episodio significativo, non è che è successo qualcosa. Per come la racconta, in questa occasione sembra quasi che non sia accaduto niente, ma spontaneamente qualcosa è andato a spegnersi. E terzo, sembra che quindi è, va, potrebbe non avere nessun significato, ma comunque va sottolineato. Ci sono 29 anni di differenza, che è un qualcosa che potrebbe, non voler dire niente, però potrebbe invece anche aprire ad alcune parentesi che vanno considerate. Proviamo a vedere un attimo la situazione un po' più nel dettaglio. Significa prima di tutto parlare un attimo di come funziona il desiderio sessuale, magari in particolare a 50 anni. Cioè il desiderio sessuale è comunque sempre la fase 0 del ciclo di risposta sessuale ed è sempre quindi un qualcosa che avviene nella testa e permette il, funzion il funzionamento di tutto il resto del corpo. Il desiderio sessuale quindi è un evento prima di tutto cerebrale e poi dopo genitale successivamente nel modo in cui viene applicato ma anche non sempre anzi a volte il desiderio sessuale può essere espresso in tanti altri modi e appunto però il desiderio sessuale quindi corrisponde principalmente a pensieri che se vanno a toccare argomenti coerenti con i gusti sessuali allora quindi attivano il desiderio sessuale che può portare anche all'accitazione sessuale però non è necessario. fatto sta che i pensieri sono qualcosa di molto particolare e molto delicato. Nel tempo, qui stiamo parlando del desiderio sessuale a 50 anni, nel tempo il desiderio sessuale quindi con i pensieri legati al desiderio sessuale possono andare a evolversi, accumularsi e un po' irrigidirsi, sclerotizzarsi. Cioè quello che succede è che i pensieri funzionano sempre in maniera additiva, cioè non si toglie mai nulla, si aggiunge sempre qualcosa e quando aggiungiamo le cose in una qualunque, se lo stessimo aggiungendo oggetti in una stanza, se non li teniamo in ordine la stanza prima o poi diventa una confusione, un caos tale da non ritrovarle più stessa cosa con i pensieri se noi continuiamo ad aggiungere pensieri su pensieri su un argomento prima o poi quell'argomento diventa così confusionario che a volte non ci ne accorgiamo neanche del come possa diventare disordinato e poco funzionale a 50 anni il desiderio sessuale può essere peggiore di quello di un di una ventunenne non tanto perché lo debba essere anzi ha tutte le potenzialità le possibilità di essere molto più efficace più funzionale più vario ma questo è possibile soltanto se curato allenato e tenuto in ordine se no c'è il rischio che a volte come tutti noi facciamo il pensiero non tenda a essere vivace e a esplorare delle novità a mantenersi morbido e vario ma in generale a volte capita che noi ci affezioniamo ad alcuni pensieri e iniziamo a riproporli e a rimetterli in pratica in maniera meccanica, sempre quelli, sempre gli stessi. Quello che succede nel tempo è che quindi un qualcosa che poteva essere morbido, vario e vivo finisce per diventare molto selettivo, esclusivo e desiderante soltanto una cosa, soltanto alcune specifiche cose, che è possibile che poi si realizzino oppure no. In questo senso il desiderio sessuale a 50 anni può essere molto vulnerabile alla possibilità quindi di non riuscire a esprimersi come si vorrebbe o non trovare il vero oggetto del proprio desiderio. Soprattutto quando poi l'oggetto del desiderio magari non è qualcosa di poi molto pratico, ma magari è qualcosa di molto pensato, una sfumatura, un dettaglio e quello può essere qualcosa di molto fragile che si può perdere facilmente. Se quindi qui parliamo del desiderio sessuale che si è spento da un momento con l'altro, da un giorno con l'altro, e non è successo nulla però di esplicito, di evidente, forse stiamo parlando del desiderio sessuale, del fatto che il desiderio sessuale fosse molto legato a un pensiero, a una sommatura, magari era legato a qualcosa che lui ricercava all'interno di questa relazione e forse non ha trovato o forse ha trovato. Forse è possibile che magari lui nella sua storia personale abbia... Costruito una sua idea di come le cose debbano essere e che poi a un certo punto le cose non si sono rivelate come lui si aspettava e che quindi il desiderio sessuale si è calato completamente. O viceversa, è possibile una cosa apposta, è possibile che lui sia una persona molto magari spaventata o in difficoltà all'interno dei rapporti intimi e di, di ciò che quindi è emotivamente intenso e che la relazione sia evoluta al punto poi da diventare una relazione emotivamente significativa e che lui non riesca a tollerare questa, questa emotività. Quindi è possibile sia che il rapporto sia andato male e che quindi sia perso, sia perso il desiderio sessuale, come è possibile che, in esatto opposto, il rapporto sia andato così bene da arrivare a perdere un desiderio sessuale che non era funzionale. Quando stiamo parlando del cosa posso fare per aiutarlo, cosa posso fare per ricostruire quel desiderio sessuale che ultimamente si è perso, eh, la cosa che va capita è che quello che lei può fare, quello che questa donna che mi scrive di 21 anni può fare, è limitato al cercare di aiutarlo a esprimere in modo più chiaro possibile cosa significa aver perso il desiderio sessuale quali siano quei pensieri che si sono andati a modificare e come mai proprio adesso, come mai proprio in questo momento della relazione perché forse non è successo qualcosa ma proprio perché magari c'è un modo di pensare, una qualche delusione un qualche eh, aspetto di intimità che si è andato ad attivare che ha risvegliato e riaperto un qualcosa che invece può essere sopito soltanto all'interno di una relazione superficiale il fatto è che quindi questa persona che mi scrive può fare molto ma non può determinare il risultato può facilitarlo ma non può determinarlo. L'unica persona che può determinare un risultato sul proprio desiderio sessuale è il diretto interessato. Quest'uomo che quindi forse potrebbe anche avere tutte le intenzioni di esprimere quello che pensa e quello che desidera, ma potrebbe invece anche avere difficoltà a trovare le parole per esprimerlo o avere difficoltà a sbloccare quelle emozioni che invece lo trattengono nell'esprimere. A volte le persone possono avere paura di cosa potrebbe succedere se rompessero gli equilibri, o come altre volte possono non sapere bene cosa significhino certi pensieri, o averli in maniera molto sfumata, non tanto a parole, proprio delle immagini o delle sensazioni. A volte alcune persone proprio comunicano in maniera molto fisica e non sanno invece esprimere in maniera più verbale quello che pensano. Quello è un aspetto su cui lavorare è un aspetto su cui potete ritagliarvi il tempo per parlarne e per provare a condividere come allo stesso tempo un contesto magari di, di terapia di coppia, magari con un psicoterapeuta specializzato in sessologia, potrebbe essere effettivamente il contesto più adatto per lavorare su quello anche perché non fraintendiamo in questo la persona che quindi in questo momento ha una difficoltà è l'uomo di 50 anni e a volte c'è un po' lo stereotipo, che l'idea, per... il pregiudizio che le persone più adulte quindi possano o debbano essere più mature. Ma questo non sta scritto da nessuna parte, è possibile che la persona di 21 anni, chi mi ha scritto questa domanda, possa essere magari molto più matura. Di un uomo di 50, anche perché la maturità non è un qualcosa di meccanico che basta il tempo per acquisirlo, è un qualcosa che dipende da un'innumerevole quantità di fattori e a volte anche soltanto partire con delle, delle basi più solide, magari anche offerte dalla famiglia o da un'educazione di un certo tipo e trovare nella vita delle sfide più adeguate alla propria crescita personale, magari fa la differenza, magari si riesce a fare in 21 anni quello che altre, altre persone in 80 non riescono a fare a volte per trascuratezza altre volte proprio per mancanza di strumenti e in questo senso se si parla di portare degli strumenti lei su questo può provare a, fare, a farci molto come una psicoterapia potrebbe farci molto ma c'è anche un'altra opzione e cioè che lui abbia rinunciato alla possibilità di ottenere un risultato migliore della propria vita e che quindi lui in realtà non voglia o non possa comunque trovare le risorse per mettersi a lavorare su se stesso e in quel caso l'argomento quindi però diventa diverso per aiutare qualcuno serve prima di tutto prendersi cura di se stessi e facciamo attenzione quindi al cercare di aiutare senza però ipotecare per il proprio futuro perché comunque lei è una donna di 21 anni e ha tutto il diritto anche a guardare altrove aiutarlo, stargli dietro, dargli una mano è un'ottima cosa, ma se lui non fosse disponibile a farsi aiutare, a lavorarci insieme, a cercare di coltivare una relazione più soddisfacente per entrambi, quello è il problema. Il problema non è più il desiderio sessuale, il problema è lui non si vuole far aiutare, perché tutti noi possiamo avere delle difficoltà nella vita, ma scegliere di non farci aiutare, di non provare a risolverle quella è una nostra responsabilità e non è giusto che altri ne subiscano le conseguenze. Quindi, in quel caso, comunque provare a suggerire, anche eventualmente, se uno si sentisse di fare una terapia di coppia, una terapia individuale su se stesso, anche quella potrebbe essere un'idea, ma si dia delle tempistiche. A volte anche considerare due mesi o sei mesi come un tempo ragionevole, perché l'altra persona. Eh, prendere una decisione, può essere un buon criterio per capire se e quanto insistere. Spero di essere stato d'aiuto.